E io sono il vostro telegiornale che oggi vi spiegherà come fare determinate cose belle. C'è stato una sorta di strana cosa alla casa del nostro vicino Sortorio. Un mostro è entrato in casa e non solo, guardiamolo tutti. Come potete vedere gli ha cagato per terra. Il che non è positivo, Blue dei Rainbow Friends. Che cosa sta facendo? Oh mio dio tutto ciò è in diretta streaming. Sta cagando ancora, il che non è positivo, ma sta andando al piano di sopra. Vediamo che cosa ha in mente questo blu dei Rainbow Friends, che non riesce a salire con l'ascensore. Sta andando in bagno, forse perché ha la diarrea. Questa non è un cesso, è una scala. Infatti è cagato vicino. Molto male, ragazzi. Come mai il signor Spruz, o come l'ho chiamato per, non ha il cesso? Tutto ciò è molto strano, infatti andrà indagato... Dalle autorità competenti E quindi noi adesso andremo a capire meglio Cosa sta succedendo qui Oh no, Blue dei Rainbow Friends mi ha preso il posto Ora come farò? È lui che sta facendo le cose Mi sta pure cagando Oh no, che brutta cosa, aiuto Accipicchia Dicevo, um, diamo la parola al nostro dottor Gian Gibirtu Che fa eh, bravo in eh, mostri A quanto ho capito Signor Birtu, a lei la parola Dottore, si sente bene? Dottore, non capisco quello che mi sta dicendo Dottore, mi dica, qual è il problema di questo signor Rainbow Friends che invade le case dei vicini? E io credo che i problemi siano tanti e astrusi Uno fra questo è il fattore culo <ride> Il fattore sedere è molto importante Il signore è nel suo momento di calore uh, Signor dottor Cipri uh, Non capisco Però non mi importa Perché noi qua non dobbiamo assolutamente parlare di queste cose Lei ora mi dice come si permette a insultarmi Signore non possiamo fare come in studio per davvero Cioè non, non siamo alla ba da barbara Capi? No, no, no Io mi vendicherò di lei E se prova cringe Beh È nel posto giusto Al momento giusto come dice il signor. Uh, scusate. Come dice il signor um, Circe. Se provate cringe, beh, questo è il posto giusto. Perché questo è il posto che fa per voi. Dunis. E stiamo su tutti. Abbiamo un altro problema all'esterno. L'ufficio um, segnalazioni meteo ce lo sta dicendo. C'è il cavaliere dell'Apocalisse che sta viaggiando sulle saette. Andiamo a vederlo immediatamente dopo le pubblicità. Pubblicità! Non ho mai visto una caverna così profonda. Forse! Mi addentro posso trovare. La mia ciba I miei diamanti Uffa è da ore che sto viaggiando Sono così stanco In realtà sono passati solo due secondi Come farò ora? Uh, ho proprio bisogno di qualcosa uh, Ma che cos'è successo? È apparso questo piccone uh, Ho raccolto lo spaccamamme 3000 E proprio qui dietro ci sono dei diamanti Oh mio dio uh, Sono proprio felice di poterli raccogliere Oh, oh che bello Spaccamamme 3000 Alza Prova Spacca Viaggiando da ore su Minecraft Sei stanco ed assetato? Hai della palude ma non ti basta? Vedi una pecora ma non si può eh, bere? Ho oh, il prodotto che fa per te Granitables Mi fa sentire così gratificato Prova anche tu Granitables Per un volo fra le nuvole eh, il mostro um, Dobbiamo far vedere, vedere eh, eh, Il mostro Guardate le immagini Qui abbiamo un evento Mai visto prima Dottore ma che cosa ci fa Lì non dovrebbe essere lei Stai zitto Proglodita Non vedi che sto parlando Col mio baiale E volevo dire cavallo Io conquisterò tutto il mondo Con questo signorino Che mi ha appena infilzato Giantrullo Silenzio per favore Beh è arrivato il momento Di vendicarsi <ride> Farò esplodere Questa bella casetta Voi poveri illusi Dovrete pagarmi milioni Signore non funziona così Io, io lo sto dicendo dicendo, lei dovrebbe forse cercare di ragionare, perché se lei distrugge la casa, ovviamente, lei deve pagare, non noi. Ma che cosa sta dicendo, da quando in qua? Io faccio questo lavoro da truffatore da anni, so come funziona, non mi dica baggianate. Ma lei ha ma distrutto una casa per caso? No, ma c'è sempre la prima volta. Allora, facciamo così, le offro una cena con un bacio appassionato. Oh, hmm. eh, lo so che le piace, vero? Vieni dai, dai Non farò distruggere questa casa Anche perché non ho salvato il mondo E eh, volevo dire mm. Perché sono buono Certo è che sono veramente creativo Vero Cavalluccio tra... Giartullo Rispondimi quando ti parlo Naggio a fare queste vocine però è Veramente una faticaccia uh, Ciao Non so perché ho questa cosa Nell'inventario della creativa Beh però io sono una persona molto importante Perché lavoro qui E continuiamo con le nostre previsioni di oggi um, Previsioni del tempo Illustrate dal nostro dottor Mangia frutta Prego dottore, ci illustri. Mm. E il dottore, chiaramente, sono io. Sul versante ovest avremo nuvole, tutto bianco. Su il versante est avremo nuvole, tutto bianco. Nord sud tutto bianco, come questa parete. Solo nuvole. Nuvole. Le temperature saranno nuvole con pioggia di apocalisse e i cavalli scheletrici. Infatti prima avete visto un cavallo che era strano. Quello era un, per via de, de, del cumulo temporalesco se uh, uh, uh. Te provi cringe sei nel posto giusto Perché non ho voglia di fare video Ma mi diverto a farli Mi piace troppo. <ride> Scusate c'è stata un'interruzione del programma Perché semplicemente è successo un casino Nello studio Guardate è meglio che non ve lo sta a raccontare e andiamo al prossimo evento di oggi purtroppo che è successo Una povera persona è scomparsa nel nulla E quando dico nel nulla è veramente nel nulla Cioè io non so dove si trova questa persona E nemmeno i nostri cameraman Gino scusami un attimo ma perché c'è di nuovo lui? Oh e è questa la persona scomparsa Che cazzo vuoi da me? Gino no, no, non dire ste cose dai Sei scemo Senti un attimo a me Allora quando la pazienza è troppa è troppa Hai capito? Io non sto qua a rompermi con io. Ah io se ti sto dicendo che la cosa è vera E beh è vera è eh. um, Vediamo la persona scomparsa Che sta effettivamente raccogliendo Dei fioricini Li sta annusando a quanto sembra E questo dovrebbe essere Blue dei Rainbow Friends Non capisco il perché questo comportamento è Molto strano e Non capisco da dove sia scomparso Forse dal gruppo chiaramente Sì certo non è una cosa Che mi sono appena inventato perché non so cosa dire e è scomparso dal gruppo dei Rainbow Friends. Infatti c'è solo lui qua. E, ed è solo che cerca i fiori. E non so come noi facciamo a vedere queste immagini. Le vediamo perché i nostri cameraman hanno la magia. And I, I will always love you. Oh Mio Dio mi sa che ho svegliato i vicini. Fuori dal è Incredibile come io abbia cercato Maranza. E c'erano effettivamente le skin di Maranza. È straordinaria questa cosa. Vi prego vi amo chiunque l'abbia fatta. Lo amo, lo sappia. Uffra, uh, uffra, uh, hai sentito dove sta quel studio televisivo? Uffra, bro, no, non lo so. Uffra, uh, sto vedendo qualcosa dietro di te. Uffra, uh, anch'io, uh, andiamo a vedere. Vai fra, salta, salta, che chi salta, salta. Uffra, uh, ma spiegami una cosa. <ride> sì, siamo diventati russi. <ride> Ma perché stiamo parlando così? Eh, per, perché stiamo cercando uno studio televisivo? Fra, bro, dai, la prima cosa, fra. Fra, non ho capito, eh, dimmi. Fra, lì nascondono le macchine studio afriche, eh, quelle che costano tanto, fra. Andiamo a fare brutto a loro, fra. Oh, fra, buona idea. Oh, fra, l'ho trovata. Intascatela. Andiamo, <ride> Purtroppo abbiamo avuto un furto nel nostro studio Molto importante eh, Però non è importante per davvero Perché costa tanto poco quella cosa Costava 2 euro I sospetti si rivolgono verso due maranza Che si dice siano um, uh, uh, Boh Non so cosa sia successo in realtà Però non si può dire cosa è successo <ride> Dai comunque Top serie 2023 2022-2023 dovete tutti quanti cioè, amarmi troppo perché cazzo cioè, dai bestia, è bellissima mentre ho famoso